Buongiorno a tutti, <ride> mi sono arrivati i risultati del test che abbiamo fatto l'altra volta, ancora non li ho ancora aperti, mi sono arrivati le 8.39 ma non me ne sono accorto, beh eh, mi sono accorto adesso che sono arrivati gli email, il fatto che non mi abbiano chiamato in... mi fa sperare bene, vabbè, andiamo a vedere, ok, new message, bla bla, read, York... It's Results Negative! Hey! <ride> oh let the dogs out. <ride> Bene! Ci rivediamo a settembre con Anima della nostra infanzia e Gimplotti. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto! Ciao! <ride>